Ciao a tutti. Realizzo questo video per rispondere ad un quesito che è stato posto qualche tempo fa, qualche giorno fa, sul forum OpenICOS. Il quesito che viene posto da Roberta, riassumendo, è il seguente. Lei ha realizzato un atlas e per ogni elemento che lei fa stampare ha associato quattro fotografie, quattro foto. Di conseguenza nel computatore di stampa ha realizzato quattro riquadri, eh, per ogni riquadro una foto. Però la domanda che lei pone è questo qua. Nel caso in cui mh, invece di avere quattro foto, ne ho due, ne ho tre, rimane una casella vuota, cioè senza immagini. Quando manca l'immagine, eh, QGIS sostituisce all'immagine una, una, una X rossa. Quindi lei chiede come posso evitare di stampare questa X rossa. Quindi le soluzioni che io propongo sono due. <coughs> la prima, potete leggere tutto sul, sul forum, poi metterò il link. Eh, la prima soluzione è quella di creare una foto noi stessa la creiamo o con sfondo bianco oppure con una scritta, per esempio io ho realizzato uno con escape, nessuna foto oppure direttamente fate un riquadro bianco e, e salvate questo qua come PNG. Questo l'ho già fatto io, ho salvato ho esportato in PNG. Poi il progetto che utilizzo io è un progetto con percorsi relativi. Queste immagini che create la dovete andare a salvare nella stessa cartella in cui si trova il file di progetto. Fatto ciò, poi, eh, aprite la tabella attributi. e Nella tabella attributi andate a ricercare con un semplice filtro, per esempio, se, andate su, se utilizzate questi congine, seleziona elementi per attributi, e qui andate a cercare, per esempio, in questo caso, della patch armatura, Andate a cercare patch armatura. Paccia armatura scrivete patch armatura eh, is null, cercate. Selezionate. Chiudete a già selezionato e trovate questi due. Quindi, è all'interno, per scrivere una sola volta bisogna farlo, non bisogna farlo molte volte. Quindi, attivate questo. Poi selezionate, in questo caso è eh, patch supporto, anzi ve lo faccio vedere direttamente, patch supporto, questo qua lo cancello, in modo tale cancello pure questo, solo selezionate, errore durante la votazione della signora qualcuno è analisi fallita, ha ragione perché devo mettere 2, ecco qua non c'è nulla, ora se qua volessi mettere la foto, scusatemi, Vado a prendere la foto, anzi la foto si chiamava Nessuna Foto, quindi qua trapici Nessuna Foto, punto PNG, così, poi aggiorna, ecco qua, lo salvate e chiudete. Quindi faccio vedere, questa è la prima soluzione, la seconda soluzione è quello di lasciarlo vuoto per com'è, come scrivo sempre nell'articolo, ed utilizzare una semplice condizione in modo tale che se la condizione verificata è 1, se non verificata è 0. E questo permette di far stampare in output eh, l'eventuale riquadro. Ora vi spiego meglio con un esempio. Ehm ecco qua, questo qua è un atlante faccio vedere prima una foto ecco, questo c'è delle foto, quello precedente invece non ce l'ha, questo e nessuno delle due ce l'aveva, però in uno ho messo la foto, nessuna foto è l'immagine che ho creato io, questa la lascio vuoto per com'è, ora se io stampassi ora stampa 183 salva, allora, sostituisci, sì facciamo 72 Salvo sul desktop, se vado sul desktop, eccola qua. Vedete, questa volta qua dove ho messo l'immagine mi compare, qua mi compare la X. Ora io voglio evitare che mi compaia la X. Cosa devo fare? Semplice, la prima soluzione che ripeto, è quella di creare un'immagine. La seconda, se non volete creare nulla, è quella di selezionare il riquadro, andare su visualizza, vedete qua esclude oggetto dall'esportazione e qua dovete scrivere una semplice mh, condizione condizione è case when cioè se pacci armatura, che è quello che contiene il percorso di questa foto è nullo, cioè è vuoto non c'è nessun percorso allora pone uguale a 1 paramo a 1 significa che vedete qua escludi quindi è attivato altrimenti 0, 0 significa che questa non deve essere attivata. E quindi ok. Quindi andate ora, se ora aggiorniamo, vado a stampare, questa X non deve più comparire. 183, 2 la chiamo. Ok, salvo. Ecco qua, se vado sul desktop, 182, ci clicco due volte, vedete, non compare più la X. Molto semplice.